Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, eh, io sono un insegnante di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce e di connessioni angeliche e in questo video vi parlerò di, dei 13 passi per ascendere, ossia per elevarsi alla quinta dimensione, chiamata anche nuova terra allora prima di tutto eh, spieghiamo cosa significa ascensione che cosa significa passare dalla terza alla quinta dimensione eh, la parola ascensione sta a significare elevazione quindi un'elevazione non solo spirituale quindi il lavoro spirituale che ogni operatore della luce che ogni persona eh, sta facendo dentro di sé per affinché possa avvenire il, questo passaggio dimensionale, quindi un vero e proprio una vera e propria trasformazione alchemica, la trasformazione del piombo in oro, è proprio questo che avviene dentro la la persona, no? Quando ascende dalla terza alla quinta dimensione. Cosa significa? Allora, la terza dimensione è una dimensione materiale, la dimensione dove vive la maggior parte eh, dell'umanità anzi ancora tutti stiamo vivendo eh, nella terza dimensione perché fisicamente noi siamo in una dimensione caotica ok dove esiste l'entropia entropia sta a significare che tutto tende al disordine ok mentre eh, la mh, dimensione la quinta dimensione tutto è amore tutto è armonico e quindi non esiste il Disordine, quindi è una dimensione come dire paradisiaca, dove l'ego non esiste, dove l'odio non esiste, dove la paura non esiste, dove esiste solo amore. Ok? Questa trasformazione dimensionale deve avvenire prima all'interno, ok? Quindi deve avvenire attraverso la. Uh, L'ascensione, la, il processo di ascensione e di trasformazione che deve avvenire dentro di noi, e poi andremo a vedere i punti come arrivare a questo, per poi ciò che è dentro e fuori, così dentro, così fuori. Quindi, quando noi avremo raggiunto totalmente, completamente eh, la, il massimo potenziale eh, di ascensione, allora noi riusciremo a vivere, a vedere e a raggiungere la quinta dimensione. Sono tante persone, tante persone dicono di essere in quinta dimensione. Andiamo a vedere i punti, così noi possiamo riconoscere eh, se eh, stiamo vibrando nella quinta dimensione, ma ancora non ci siamo, perché se no noi vivremo nella cosiddetta nuova terra. In realtà ancora le due di, le, le dimensioni coesistono eh, contemporaneamente, ci sarà una vera e propria scissione tra la terza e la quinta, il modo in cui avverrà non lo sappiamo, molte sono le ipotesi, ma... Eh, per quanto mi riguarda essendo io una messaggera dell'arcangelo michele io ho visto veramente un mondo di solo amore di sola pace ma è questo mondo non andiamo in un altro pianeta va bene e, e le persone che non faranno la scelta di ascendere eh, non so in che in, a livello io ve lo posso spiegare a livello energetico essendoci una scissione mentre ancora le realtà coesistono quindi è possibile che io possa interagire con persone della 3d ma nel momento stesso in cui io ascendo nella quinta non ho più legami energetici e karmici con la 3d quindi non mi possono capitare eventi negativi non mi possono capitare esperienze negative inizierò a, a, a incontrare a connettermi con anime persone della mia stessa frequenza del mio stesso mindset della mia stessa uh, vibrazione e questo già sta iniziando ad avvenire anche se in realtà eh, ancora non siamo tutti in questa eh, frequenza va bene ci noi riusciamo ad accedervi soprattutto coloro che stanno facendo il percorso del lavoro su di sé il lavoro su di sé è fondamentale per ascendere ma come cosa significa ascendere? che devo Elevarmi, cioè esco dal corpo e vado nella quinta dimensione come un ascensore? No, il lavoro, il processo alchemico arriva, eh, viene fatto all'interno. Ok, la 3D è quindi la realtà dove tutti viviamo contemporaneamente. Va bene? Quindi, un mondo che tende al caos, al disordine secondo l'entropia, mentre la 5D sarebbe una dimensione dove tutto è armonico, dove tutto è amore. Come posso io? passare dalla terza alla quinta allora è fondamentale aprire il portale il portale della quarta dimensione Ecco molte persone in questo momento stanno vibrando in quarta dimensione ossia la dimensione del cuore quindi il portale che Apre la connessione dalla terza alla quinta, quindi questo passaggio di elevazione dalla terza alla quinta arriva attraverso il cuore, ma come? Ci vuole un cuore aperto, aperto all'amore, all'amore incondizionato, un amore puro, un amore animico un amore superiore quindi non un amore terreno 3d eh, molto egoico stiamo parlando di un amore divino <ride> È l'incontro della divinità con la parte umana attraverso il cuore, ma per aprire il nostro sacro cuore la chiave è il perdono. Quindi il primo passaggio per ascendere alla quinta dimensione è il perdono, il processo del perdono è fondamentale per guarire le ferite della nostra anima che riguarda questa vita e le altre vite. È fondamentale perdonare. Attraverso il perdono noi ascendiamo, noi entriamo dentro di noi, noi diventiamo Anima e corpo insieme, c'è una fusione, la nostra parte umana e la nostra parte divina si eh, integrano completamente. Quindi riusciamo a vivere completamente nell'anima, seguendo lo scopo divino della nostra anima. Ok, eh, completamente fuori dall'ego eh, significa non cadere nelle tentazioni, non cadere nel giudizio, non cadere eh, nelle dipendenze. Infatti poi andremo a vedere punto per punto. Quindi il primo passo è quello di perdonare, perdonare noi stessi, perdonare la vita, perdonare il passato. Il, ho già parlato in altri video del perdono. Ricordiamoci che il perdono è la guarigione del nostro cuore, è un atto d'amore per noi stessi e per l'intera umanità. Perdonare non significa accettare, o meglio, significa accettare il passato, ma non significa accettare che è giusto o sbagliato quello che è accaduto è accaduto e basta il passato è finito qualunque cosa ci possa essere capitata anche di grave è importante perdonare perché perdonare ci aiuta a guarire nell'anima nel corpo nelle emozioni in tutti i livelli per accedere alla quinta dimensione noi dobbiamo essere a amore l'unico modo per accedere all'amore il passaggio attraverso il processo del perdono questo è fondamentale ok ricordiamoci che poi ci sono altre cose di cui parleremo affinché non ci capitino più delle circostanze negative affinché non dobbiamo più subire un karma che non ci appartiene più perché magari un qualcosa che riguarda altre vite riguarda la famiglia e mh, addirittura gli antenati noi possiamo tagliare le corde con tutte queste cose e andremo a vederlo mano a mano quindi quello che ci è capitato fino ad oggi è perché noi eravamo inconsapevoli alle volte anche delle esperienze molto forti ci servono per risvegliare l'anima ok quindi per elevarci se tu stai facendo un percorso spirituale se tu vuoi capire quali sono i passi dell'ascensione sappi che uno dei passaggi fondamentali è aprire eh, attraverso il perdono, quindi la chiave che apre la porta, ossia il portale del cuore, per ascendere alla quinta dimensione. Ok, quindi è possibile vivere in quinta dimensione oggi? È possibile accedere in quinta dimensione? Ci sono magari persone che sono già completamente in quinta dimensione eh, sono persone comunque molto elevate spiritualmente persone molto molto illuminate io stessa sono nel percorso in cui accedo per la maggior parte del tempo alla quinta ma eh, comunque vivo contemporaneamente in due mondi che eh, che eh, come dire si intersecano contemporaneamente personalmente sono Ancora in evoluzione, sono ancora in transizione. Ok, quindi abbiamo parlato del perdono, secondo passo. Secondo passo è fondamentale, ok? Uscire dall'ego. Cos'è l'ego? L'ego è la personalità costruita da una società, dai nostri genitori, dai nostri insegnanti che ci hanno insegnato delle cose e non tutte queste cose sono realtà, non tutte queste cose sono la nostra vera identità. Alle volte noi viviamo eh, nella proiezione di come i nostri genitori ci vorrebbero di come la società ci vorrebbe di come il nostro partner ci vorrebbe o di come noi vorremmo essere ma non siamo veramente questa è una maschera e la maschera dell'ego deve essere trascesa può essere una maschera di protezione ma è una finta protezione quindi questa maschera deve essere levata finché possa venire fuori la nostra vera natura dell'anima ok quindi praticamente eh, il secondo passo è quello di uscire dall'ego. Per uscire dall'ego bisogna uscire dal giudizio e dalla paura, va bene? E, e quindi trascendere questa maschera, questa personalità. Le paure sono nostre e alle volte noi le ereditiamo dai nostri parenti, dai nostri antenati, le abbiamo come si dice nel DNA eh, o addirittura assorbiamo i pesi degli altri, alle volte abbiamo delle paure irrazionali. Che non sono nemmeno le nostre è molto importante fare un lavoro su di sé per trascendere queste paure. Eh, per poter ascendere, elevarsi alla quinta dimensione, bisogna eliminare almeno il 90% di tutte le nostre paure consce, subconsce e inconsce. Uno strumento potentissimo che io vi consiglio di prendere in considerazione è il logo ceiling. Cercate logo ceiling su YouTube dove io spiego veramente nello specifico di che cosa si tratta. Potete guardare qui su nel video e vi allego adesso me lo segno e vi allegherò un video su logo ceiling va bene ok eh, quindi uscire dalla paura è fondamentale 90% delle paure no, noi trascendiamo l'ego. Ancora, uscire dal giudizio di noi stessi e delle altre persone. Eh, ricordiamoci che esistono due forme di ego della personalità, un ego superior e un ego inferior. L'ego superior è quando io mi vedo al di sopra degli altri, quando io credo di essere meglio degli altri o voglio apparire meglio degli altri, quando per me sono importanti solo le cose. Eh, per, per appartenere a un gruppo, per mostrare agli altri quanto valgo, per far vedere chi sono. Eh, ecco, questa è una forma di ego, un, l'anima la, evoluta, l'anima eh, risvegliata, l'anima che sta trascendendo l'ego, chi ha trasceso l'ego, non ha bisogno di dimostrare nulla, il suo valore viene irradiato all'esterno ma non spinge la persona perché questo avvenga avviene spontaneamente quindi c'è un velo sottile che separa l'ego superior dalla persona che comunque magari ha un successo spontaneo è una persona che è allineata è una persona che eh, ha valore lo ha veramente lo, lo trasmette a 360 gradi ok invece l'ego inferior è quando la persona si sbaglia si sminuisce non ha autostima l'autostima non è ego autostima significa avere amore per se stessi ok chi non ha autostima chi ha la stima sotto i piedi voglio dire chi proprio non si ama non si accetta non si vuole bene questa è la fo una forma di ego inferior Mor molti operatori della luce hanno una forma di ego inferior in quanto nelle vite precedenti hanno trasceso l'ego superior in questa vita devono imparare a trascendere l'ego inferiore perché devono imparare ad amare se stessi. La base è amore, ok? Quindi trascendere la personalità, trascendere l'ego superior, inferior, il giudizio di noi stessi e infine il giudizio degli altri. Il giudizio degli altri, smettere di criticare, c'è cioè una, una grande distinzione, va bene? In quanto ehm, c'è una bella differenza tra giudicare e discernere il giusto dal falso. Il giudicare significa criticare, aggredire, un'energia di aggressione, è un'energia di forte giudizio nei confronti di te stesso, di te stesso o nei confronti dell'esterno. Questo abbassa le frequenze, questo fa cadere nell'ego. Il discernimento invece ti consente di discernere quando una persona è giusta per te, quando un ambiente è giusto per te, quando un lavoro è giusto per te. Non c'è bisogno di criticare, di fare l'analisi eh, di tutte le persone che non vanno bene perché non vanno bene. Si può si può esternare, si può portare verità, ma non c'è bisogno di concentrarsi su tutte le cose negative perché queste abbassano le frequenze, fanno cadere nella cri nel criticismo, nel giudicare e nell'ego. Quindi, questo ego deve essere trasceso il discernimento invece è un valore superiore è un valore che deve essere sviluppato è molto importante in questi tempi di transizione e di ascensione discernere il vero dal falso il giusto per me e ciò che non serve il mio massimo bene va bene che non è detto che sia sbagliato ma non è giusto per me questo non è giudizio questo è discernimento ok ancora eh, quindi abbiamo visto la uscire dalla paura abbiamo visto ora abbiamo un'altra caratteristica quindi non aggressività l'aggressività fa parte dell'ego bisogna essere assertivi quindi bisogna sempre dire la verità ma bisogna sempre farlo con amore, in quanto l'assertività è un'ottava superiore rispetto all'aggressività, l'aggressività è una componente egoica, ok? Quindi è molto importante non, essere gentili, amorevoli, ma forti, coraggiosi e assertivi, sono delle componenti che possono essere integrate, fanno parte dell'anima l'anima è coraggiosa l'anima è forte l'anima è potente l'anima è assertiva perché una persona allineata all'amore alla verità alla saggezza e all'integrità non ha paura di parlare non ha paura di esternare il messaggio dell'anima ok perché ha trasceso le paure per un 90% o un 100%. Ok, abbiamo ancora eh, ho perso i numeri, però sono in tutto sono 13 principi fondamentali, 13 passi fondamentali per ascendere, ok? Abbiamo ancora eh, uscire dal sangue. Allora, io ho voluto chiamarlo eh, così perché. Eh, è molto importante comprendere che per ascendere in una dimensione superiore è fondamentale fare una dieta di tipo vegetale vegetale e quindi bisogna smettere di mangiare gli animali compresi i pesci comprese le uova comprese compreso il latte perché dietro la produzione di questi alimenti c'è il dolore degli animali e gli animali sono anime sono anime come noi sono i nostri fratelli e sorelle di altre specie gli onnivori mangiano gli animali oltretutto mangiano soprattutto i cuccioli di questi animali ok dal punto di vista spirituale questo deve essere trasceso se non noi rimarremmo sempre ancorati nel dolore allora prima di tutto mangiare questi alimenti causa dolore a chi a questi animali ai nostri fratelli perché sono fratelli e sorelle di altre specie come ho detto prima che hanno come noi il sangue che scorre nelle vene ok quindi eh, per chi non comprende questi concetti può entrare in preghiera può entrare in meditazione chiedere al sé superiore ai propri angeli all'arcangelo michele di aiutarvi a capire se quello che state sentendo attraverso di me è reale è vero eh, questo mi è stato detto personalmente dall'arcangelo michele quando mi disse diventa la guarigione cioè per poter ascendere a questa nuova Terra, perché il mio, il mio progetto è quello di accedere alla nuova terra. In altre parole, significa accedere alla quinta dimensione. È proprio quello di essere amore, quindi non causare dolore o morte ad altri esseri, ma soprattutto mangiare cibi. Eh, come carne, pesce, uova, latte che hanno causato dolore, e sofferenza e la morte di altri esseri. Eh, mettiamo nelle nostre cellule la sofferenza di questi esseri, va bene? Quindi, può crea nel nostro, eh, nel nostro corpo anche adrenalina, crea nel nostro corpo emozioni di rabbia, di paura. E invece, mangiare cibi, amorevoli come frutta e verdura che non hanno il sangue non appartengono alla nostra specie la natura ce li offre come i frutti perché voglio dire le melanzane le zucchine i peperoni le mele le pere sono i cibi naturali che madre terra offre a noi esseri umani ok È il ritorno al naturale chi già sta facendo questo Sta, sta diventando più intuitivo più intuitiva eh, più meno arrabbiato più nella gioia è normale perché questi cibi ci danno eh, mh, ci aiutano a connetterci con la nostra anima perché questi cibi non sono densi come la carne e il pesce ok per quanto riguarda le uova per quanto riguarda il latte qua non stiamo parlando di un po' di latte che viene preso dagli animali che poi eh, quando una persona si disintossica non ha più bisogno di, eh, di, mangi di mangiarlo però se gli animali lo avessero anche offerto in maniera spontanea eh, io non ci vedo niente di trascendentale però è anche vero che l'essere umano abusa degli animali perché gli, cioè ragazzi non vi voglio fare qui una lezione di veganesimo però bisogna informarsi ok come vengono trattati gli animali per produrre latte uova e formaggi e così via gli animali vengono sfruttati alle mamme vengono tolti i cuccioli Okay, questi cuccioli sono poi destinati al macello quindi queste mamme non fanno altro che rimanere incinta più volte più volte più volte solo per nutrire noi con il loro latte che dovrebbe essere destinato ai loro cuccioli quindi è veramente dal punto di vista se voi uscite all'esterno di quello che vi raccontano se voi guardate con gli occhi di dio come osservatori vi rendete conto che dietro la produzione di questo cibo c'è violenza se, se dio cioè se l'essere umano avesse collaborato con gli animali io credo che non ci sarebbe tutto questo ma purtroppo non è così ok eh, va bene. Poi non entro nei particolari nello specifico, però il concetto è non nutrirsi del sangue di altri esseri, quindi gli animali, i pesci. Chissà? Facendo il lavoro spirituale non giudicherà quello che dico. Se ti senti offeso, se ti senti offesa, ti consiglio di lasciare andare. Di lasciare andare perché da parte mia non c'è alcun giudizio. È un passaggio ascensionale. È anche vero che ci sono persone che hanno avuto questo passaggio stanno avendo questo passaggio in maniera molto molto veloce e finché l'amore divino ci dà il tempo di mh, prenderci i nostri tempi benedetto sia però arriverà un giorno in cui le persone a qualche livello energe energeticamente saranno un po' costrette ad accelerare il processo evolutivo. Questo è accaduto a me nel 2009, quando ho avuto il risveglio spirituale, questi, questi passaggi, questo riallineamento, questo, eh, questa chiamata dell'anima era talmente forte che ho dovuto accelerare il mio processo evolutivo. Io questo video lo sto facendo proprio per aiutarvi a prendere consapevolezza, a capire quali sono i passaggi va bene, ok eh, quindi abbiamo detto uscire dal sangue uscire dalla paura uscire dalle dipendenze quindi una dipendenza può essere alimentare quindi anche da carne da latte eh, da latticini da, eh, da pesce eh, un consiglio che vi posso dare è quello di chiedere aiuto agli angeli all'arcangelo michele di aiutarvi a, a, ad uscire da queste dipendenze vi posso garantire che gli aiuti ci sono eh, quando io ho smesso di mangiare la carne poi per smettere di mangiare il pesce e i formaggi ho pregato la preghiera all'arcangelo Michele e agli angeli mi è servita per smettere di mangiare questi cibi. Però dipendenze possono essere anche dipendenze da sesso, persone che hanno proprio la dipendenza di vivere esperienze sessuali occasionali. Ecco, spiritualmente parlando, questo non fa bene alla vostra energia. Ricordiamoci che un'unione sessuale dovrebbe essere sacra in nome dell'amore non c'è giudizio è un discorso energetico che se io vado mi unisco sessualmente a una persona che magari neanche conosco o con cui mi diverto tra virgolette l'unione non è solo sessuale occasionale poi ognuno va a casa sua ma esiste l'entanglement e se voi non sapete cos'è l'entanglement in fisica quantistica viene spiegato molto bene rimani connesso con quella persona per almeno sette anni cioè eh, psicologicamente energeticamente siamo uniti a, a qualche livello con tutte le persone con cui ci uniamo sessualmente quindi possiamo sentire a distanza per chi è sensibile come me per carità si possono sentire le emozioni dell'altra persona insomma non è molto più la rabbia e magari ci arrabbiamo e non sappiamo perché siamo arrabbiati e magari è proprio un discorso di entanglement se non mi credete andate a studiare un po di fisica quantistica che spiega cos'è l'entanglement ve lo spiego in parole noi siamo tutti connessi ma l'unione sessuale unisce in entanglement le persone quindi questa connessione non è solo nel corpo eh, fisico e basta ma avviene in tantissimi livelli in tutti i nostri corpi quindi bisogna veramente eh, essere puliti energeticamente per ascendere però a prescindere da questo entanglement è proprio un discorso l'energia sessuale in, in allineamento all'amore consente alla nostra creatività di esprimersi quindi noi possiamo esprimerci come anime quando viviamo una sessualità di tipo sacro e, naturma, e naturalmente non lo dico io le persone che stanno facendo questo percorso spirituale sentono l'esigenza di avere relazioni superiori nel piano del cuore nel piano dell'anima quindi un, un amore sacro ecco perché dico che molte persone in ascensione ora si trovano nel livello nel piano del cuore va bene perché stanno cercando relazioni più elevate eh, perché vogliono non vogliono più relazioni eh, occasionali e eh, perché stanno, si stanno riallineando all'amore stanno cercando il vero amore un amore in tutti i livelli ok Ehm, dipendenza da droghe, da alcol e altri tipi di dipendenza, anche la dipendenza di criticare ad esempio o la dipendenza dalla televisione, dai cellulari, dalla tecnologia, devono essere trascese, ok? equilibrare il dare e il ricevere allora molti considerati operatori della luce sono più nel dare ok nel senso che eh, offrono il proprio aiuto aiutano i genitori aiutano i fratelli le sorelle gli amici il fidanzato eh, fanno dei lavori magari l'infermiera l'insegnante piuttosto che operatori di luce come guaritore eh, come facilitatore della guarigione eh, dare dare dare non chiedono mai niente magari non chiedono soldi abbastanza hanno paura di farsi pagare nel modo giusto eh, oppure eh, sono chiusi al ricevere eh, non sono in grado di, di, di sentire l'amore degli altri eh, anche se magari lo ricevono per, o magari sono un po freddi e distaccati e non sanno donare l'amore eh, o danno troppo e non sanno ricevere quindi ci sono degli squilibri tra il dare e il ricevere quindi se c'è un eccesso nel dare è importante aprirsi a ricevere quindi per gli operatori di luce anche aprirsi all'abbondanza aprirsi all'energia monetaria nella quinta dimensione se non esisterà l'energia monetaria ci sarà un'altra moneta di scambio o ci sarà uno scambio tra, le, tra il dare e il ricevere qua non bisogna demonizzare l'energia monetaria operatori della luce questo è un fattore fondamentale che mi ha spiegato l'arcangelo michele è vero che molti potenti egoici, egoisti e malvagi sono molto ricchi ma non vuol dire che tutti i ricchi sono malvagi e demoniaci voglio dire ci sono anche tante persone povere e malvagie quindi l'amore è nel ricco e nel povero dipende da come tu usi questa energia un'energia neutrale come la usi tutte le energie devono essere in equilibrio per ascendere in quinta dimensione quindi il dare dare aiutare ma anche darsi darsi cioè io merito di ricevere io merito amore io merito abbondanza quindi aprirsi al ricevere oppure alcuni sono troppo nel ricevere e pretendono di ricevere sempre di più e non danno niente non sanno amare, non sanno coccolare, non sanno aiutare, non sanno, non sa, non sanno o non vogliono e sono nell'ego perché non sanno dare però non, è solo, non sono solo loro nell'ego perché non sanno dare siete anche voi nell'ego se non sapete ricevere. Quindi un equilibrio tra dare e ricevere, in un interscambio di luce e di amore. L'intero universo è in perfetto equilibrio nel dare e nel ricevere, ok? Nella nuova terra, nella quinta dimensione, sarà tutto già perfetto perché vibreremo in perfetto equilibrio. Ma ci dobbiamo allenare a quell'equilibrio perché se tu dalla terza dimensione passassi alla quinta saresti fulminato e, e non ce la faresti neanche perché sei troppo ego. Ok, è tutta una costruzione eh, distorta. È una maschera perché quando tu sei nell'anima inizi ad avere compassione, non c'è bisogno di ascoltare un mio video o altri 10.000 video che parlano di questo, nel senso che questo è di aiuto assolutamente a tutti. Però voglio dire, eh, non c'è quello che intendo io: è, non c'è bisogno di sentire me che ti dico che non di. In quinta dimensione non, non ci nutriremo di carne, perché la compassione del tuo cuore, il dolore per la sofferenza degli animali, è quello che inizierai a sentire quando inizierai ad ascendere. E molto, molti, molti esseri umani in ascensione sono diventati animalisti. Vega, vegani uh, spietati nel senso buono del termine che vogliono salvare gli animali cioè che veramente hanno preso come causa primaria quella di salvare la razza animale e verranno tutti premiati in nome dell'amore coloro che seguiranno la via dell'amore perché anche nei vegani ci sono persone troppo aggressive anche loro anche lì dovranno trascendere l'ego se sono nel percorso di ascensione ma sono sicura che tutti ci arrivano per intuizione per evoluzione ok va bene Ok, quindi uscire dalle dipendenze, equilibrare il dare e il ricevere abbiamo ancora lo scioglimento dei voti. Ok, e lo scioglimento dei voti di povertà, di castità, di privazione, di limitazione all'abbondanza che possiamo aver creato in questa vita o nelle altre vite. E anche in altri piani e pianeti, se sei un'anima antica che ha vissuto e ha avuto altre esperienze, ok? Eh, e questi voti devono essere sciolti ora per sempre per l'eternità. Va bene? È molto importante per questo. Io quello che consiglio vivamente alle persone è quello di recitare il processo di liberazione. Io ho scritto questa preghiera nel 2016 per liberarmi da cose che mi portavo da altre vite, da attacchi che ricevevo da le forze opposte eh, ehm, e anche da tutti i voti, i patti e gli accordi che possa aver, eh, aver fatto perché magari credevo in una religione particolare. Magari potrei essere un ex suona, un ex sacerdote o sacerdotessa, ecco questi devono essere liberati in maniera tale che tu sei un canale pulito. Sei un tutt'uno con l'amore, ti apri a ricevere abbondanza a donare a donare e a ricevere, questo ti consente di essere un canale libero, libera di elevarti, va bene? Poi un'altra cosa molto importante è anche quella di tagliare le corde con relazioni e ambienti tossici. Molte persone che si stanno elevando eh, devono imparare a liberarsi dalle persone che vi stanno rallentando, dalle persone che vi stanno schiacciando, opprimendo, che vi impediscono di esprimere la vostra vera personalità, ossia la intesa come espressione creativa della vostra anima. Eh, quelle persone che non gioiscono quando voi vi realizzate quelle persone che non sono felice felici per i vostri risultati o per il vostro percorso spirituale eh, l'anima in ascensione arriva a un certo livello che non riesce più a fermarsi e quindi o gli altri si elevano con lei o almeno hanno rispetto ok oppure devono essere fisicamente lasciate andare se no vi schiacceranno e vi portano in basso e vi possono far creare veramente tanta sofferenza, dolore e per le persone molto empatiche e sensibili questo è veramente non solo un, un, un freno per la vostra ascensione ma eh, vi può far male alla salute mentale, emozionale, spirituale e fisica. Quindi per la vostra salute in tutti i livelli tagliare le corde energetiche e anche fisiche con persone con ambienti con lavori che non servono il vostro massimo bene è fondamentale per il vostro percorso di riallineamento con la vostra anima molte persone è possibile che cambieranno lavoro che cambieranno città che cambieranno compagnie che cambieranno gusti che smetteranno di guardare la televisione inizieranno a guardare percorsi spirituali inizieranno a frequentare dei seminari dei percorsi formativi di ascensione e così via ok poi ci sono gli ultimi tre fattori fondamentali che io insegno in quasi tutti i miei video e voglio consigliare a ogni singolo operatore di luce a ogni persona che sta scendendo in quinta dimensione in quanto ancora sei nella 3d ricordatelo bene anche se sei molto elevato più ti elevi e sei nell'amore e più senti il dolore della 3d quindi voglio dire in una 3d dove vediamo guerra dove vediamo ipocrisia dove vediamo delle cose che veramente sono assurde dopo un periodo di pandemia ecco, una persona molto elevata e saggia ma una persona che sta transitando in questo processo di saggezza che non vuol dire indifferenza perché chi è indifferente è nell'ego ok saggezza vuol dire osservare, pregare, perdonare, benedire, illuminare indifferenza significa io faccio la mia vita e me ne frego di tutto e di tutti tanto non mi tocca personalmente ma le anime empatiche in quel processo, in quel percorso, soffrono per gli altri, quindi soffrono per gli animali, soffrono per la madre terra, soffrono per le anime che stanno soffrendo, per i bambini, per la guerra, per la pandemia, per tutte queste cose che stanno accadendo nel mondo, un'anima in evoluzione, in elevazione, in ascensione, che in più è, è empatica, questo crea molto dolore, Ecco, questo dolore può essere liberato nel senso che non ti serve soffrire e prenderti i pesi dell'umanità questo non ti serve non, non ne hai bisogno ok quindi io consiglio vivamente a ogni anima in evoluzione in ascensione di fare queste tre preghiere le ho scritte io per la mia persona e le ho offerte gratuitamente per aiutare il maggior numero di persone possibili io lavoro con l'arcangelo michele l'arcangelo michele aiuta le anime in ascensione aiuta le anime in evoluzione a proteggersi a liberarsi e a purificarsi per rimanere integri nel vostro pieno potere radicare la vostra energia senza uscire dal corpo, senza andare in trance, senza avere esperienze che non sono spirituali, possono accadere nel percorso di ascensione perché l'anima quando si risveglia riattiva il DNA, riattiva le memorie spirituali, ne parlerò in un altro video, però è importante rimanere radicati alla terra, sentirsi liberi energeticamente, non assorbire i pesi degli altri, i dolori degli altri, le paure degli altri, essere nel potere e come dicevo prima parliamo sì del perdono per guarire l'anima ma liberiamoci anche da ciò che causa eventi negativi nella nostra vita in questo il jolly e l'arcangelo michele l'arcangelo michele è un angelo straordinario che sta aiutando le anime in ascensione ad evitare di soffrire ulteriormente di stare male e di vivere il dramma della terza dimensione è venuto il momento di alleggerirci spiritualmente per elevarci innalzarci entrare dentro di noi e per finalmente manifestare nel piano della materia in una dimensione superiore la nuova terra io spero di essere stata esaustiva per qualsiasi domanda scrivetemi mi fa piacere eh, io vi saluto vi ringrazio e ci sentiamo nel prossimo video un bacione a tutti ciao ciao